la pizza utilizzando il messier chiusi in connetto. Ho fatto un impasto a lievitazione lunga con solo 2 grammi di lievito di birra. Mi scuso con tutti coloro che sono amanti della vera pizza napoletana o della pizza comunque fatta d'arte perché questa è solo una mia interpretazione di un impasto fatto con il robot da cucina e sicuramente non è una ricetta di tipo professionale ma vi consiglio comunque di provarla perché è buonissima. Guardate la ricetta qui a seguito tutto il procedimento. Gli ingredienti per la nostra pizza sono 500 g di farina per pizze, 325 g di acqua fredda, 15 g di sale, 2 g di lievito, poi useremo un cucchiaino di zucchero e due cucchiai di olio extravergine di oliva. Come prima cosa andiamo a mettere nel boccale l'acqua, il cucchiaino di zucchero deve essere abbastanza abbondante e il lievito dopodiché impostiamo un minuto a 37 eh, scusate a velocità 137 gradi terminata questa fase mettiamo la farina ed impostiamo la funzione di impastare andiamo a due minuti invece che 45 secondi settati e diamo il via Adesso mettiamo i due cucchiai di olio, non molto abbondanti stavolta, il sale ed impostiamo la funzione sempre impastare, stavolta lasciando però 45 secondi. L'impasto è terminato, lo andiamo a rovesciare su una, un piano, io uso un piano in legno per andarlo a lavorare ancora un po' con le mani. L'impasto è abbastanza appiccicoso quindi ci possiamo aiutare con della farina. Abbiamo così rovesciato l'impasto, vedete è un po' appiccicoso, io per lavorarlo preferisco piuttosto che usare la farina a ungermi le mani d'olio perché altrimenti se usiamo troppa farina poi rischiamo di indurirlo. Allora, lo lavoriamo un po' sul nostro piano di lavoro. Formiamo il panetto e lo andiamo a mettere in una ciotola. Allora, il nostro panetto è quasi formato. Eccolo, vedete? Adesso vado ad oleare una ciotola, come questa, abbastanza abbondante su tutti anche su tutti i bordi posiziono il panetto vedete guardate c'è già una bolla qui una bolla di lievitazione e lo metterò nel mio caso a lievitare siccome sto impastando sono circa le 18 del pomeriggio lo metto a lievitare tutta la notte in frigo domani mattina lo tirerò fuori per la seconda lavorazione ci vediamo domani mattina. Abbiamo tolto il nostro impasto dal frigo dopo tutta la notte, adesso lo andiamo a lavorare un po' con le mani e lo rimettiamo a rilievitare. Stolta la rilievitazione sarà molto molto lunga perché diciamo, ci vorranno circa 8-10 ore. Lavoriamo un po'. Forniamo un altro panetto, in questa maniera, e lo rimettiamo a lievitare sempre nella nostra ciotola, come vi ho appena detto. Eccolo nella ciotola, ci vediamo tra circa 8-10 ore. La pizza è lievitata, adesso andiamo ad ungere una leccarda da forno. Io la ungo sempre con parecchio olio. Vado a rovesciare il contenuto della nostra sciatola con molta molta attenzione per non sgonfiarlo perché ci sono moltissime bolle, non lo vorrei sgonfiare. Adesso piano piano vado ad estendere, sempre ungendomi i polpastrelli, la mia pizza fino ai bordi. Piano piano cercando di non sgonfiarla. piano piano, arrivo fino ai bordi, intanto ho messo a preriscaldare il forno alla massima temperatura del possibile, nel mio caso sono a 250 gradi. La pizza è stessa, adesso la vado a condire, la dividerò in tre gusti, una parte margherita, una parte a matriciana con guanciale, pecorino e pepe e una parte bianca, crostino, con mozzarella e prosciutto cotto. Il, forno, il mio forno è già arrivato a temperatura, quindi terminato di condirla andrò ad infornare. Ci vediamo dopo. la pizza è condita adesso la vado a mettere in forno nel ripiano più basso per circa 10 minuti successivamente la sposto nel ripiano centrale e gli ultimi 5 minuti nella parte griglia la pizza è pronta adesso vado a farne una fetta per farvi vedere l'interno eccone una fetta vedete molto lievitata Molto leggera e digeribilissima perché pochissimi grammi di lievito di birra è una lievitazione molto lunga. E spero la ricetta vi sia piaciuta e mi scuso di nuovo con i puristi della pizza per tutte le imprecisioni che sicuramente avrò commesso nel realizzare questo impasto e vi invito se comunque vi è piaciuta la ricetta a mettere un like vi invito a seguirmi sul sito www.messiericette.it vi invito ad iscrivervi al gruppo facebook Messier Cuisine Connecte Plus Italia e soprattutto ad iscrivervi a questo canale in cucina con Messier e buona pizza a tutti!